Considera il triangolo individuato dai centri A, B e C dei tre fasci dirette di equazioni y uguale m che moltiplica x meno 1 kx meno y più 3k meno 1 uguale a 0 e y uguale hx meno 4h meno 3 quindi, Per trovare i punti A, B e C dobbiamo mettere a sistema le generatrici del fascio quindi per trovare il punto A schiamo il fascio in forma implicita y meno m che moltiplica x meno 1 uguale a 0, e mettiamo sistema y uguale a 0 e x meno 1 uguale a 0. Dalla seconda troveremo che x è uguale a 1. Quindi abbiamo le coordinate del punto A. Per trovare B, abbiamo già il fascio in forma implicita, però dobbiamo raccogliere k. meno y meno 1 più k che moltiplica x più 3 uguale a 0. Mettiamo il sistema quindi meno y meno 1 uguale a 0 e x più 3 uguale a 0. Dalla x più 3 uguale a 0 avremo che x sarà uguale a meno 3 e da meno y meno 1 uguale a 0 avremo che y sarà uguale a meno 1. Per trovare il punto C mettiamo il fascio in forma implicita e raccogliamo h. Quindi avremo quelli senza h sono y più 3 più h che moltiplica 4 meno x uguale a zero. mettiamo a sistema quindi y più 3 uguale a 0 e 4 meno x uguale a 0 dalla prima avremo che y sarà uguale a meno 3 e dalla seconda x uguale a 4 e con questo abbiamo trovato il punto C disegniamo ora il nostro piano cartesiano e per risolvere il punto A dovremo trovare l'area di ABC quindi prendiamo questi tre punti nel nostro piano cartesiano Avremo punto A, x uguale 1, y uguale 0, punto B, x uguale meno 3, y uguale meno 1, punto C, x uguale 4, y uguale meno 3. Miniamo i nostri punti. Dobbiamo trovare l'area del triangolo ABC. La tecnica più rapida è racchiudere questo triangolo in un rettangolo. Andarsi a calcolare l'area del rettangolo e poi togliere l'area di questi tre triangoli più piccoli. Così troveremo l'area in blu. Allora vediamo, questo triangolo ha base 3 e altezza 3. Quindi base per altezza fratto 2, area 9 mezzi. Questo triangolo ha base 4 e altezza 1. Quindi trovare l'area 4 per 1 diviso 2, cioè 2 quest'altro triangolo ha come base 7 e come altezza 2 quindi per trovare l'area 7 per 2 diviso 2, cioè 7 quindi per trovare l'area di bc, basta fare l'area del rettangolo 7 per 3 meno l'area di questi tre triangoli, quindi meno 2, meno 7, meno 9 mezzi 7 per 3, è 21, meno 7, è 14, meno 2, 12 12 meno 9 mezzi è come fare 24 meno 9 fratto 2, quindi 15 mezzi. Vediamo adesso il punto B. Trova per quali valori di M le rette del primo fascio intersecano il triangolo. Questo è il primo fascio. Allora, dal primo fascio abbiamo trovato il punto A. Il punto A è il centro del nostro fascio. Il nostro fascio, in forma esplicita, è uguale a y uguale a mx meno m. Quindi questo m, questo parametro, non è altro che il coefficiente angolare delle rette del nostro fascio. Ora, quali rette del nostro fascio passano per il punto A e intersecano il triangolo? Le rette che passano per il punto A e intersecano il triangolo sono retta, questa retta limita, quindi quella per AB, e quest'altra retta limite, che è la retta per A e C. Dobbiamo praticamente trovare il coefficiente angolare di queste due rette. Basterà praticamente sostituire le coordinate del punto B e del punto C al posto dell'equazione del fascio e troveremo subito il coefficiente angolare. Quindi nel punto B avremo meno 1 al posto di Y e meno 3 al posto di X. Quindi M per meno 3 meno M meno 4m uguale meno 1, quindi m uguale un quarto. Questo è il coefficiente angolare di questa retta passante per a Vediamo adesso il coefficiente angolare della retta passante per c. Sostituiamo quindi le coordinate di c al posto di x e y del fascio e avremo meno 3 uguale m per 4 meno m. Quindi 3m uguale meno 3, cioè m Uguale meno 1. Noi sappiamo che per trovare le rette che interessano il triangolo, queste rette devono stare all'interno del segmento BC. Qual è il coefficiente angolare di questa retta? Praticamente fino ad arrivare alla retta parallela all'asse Y, che è questa, le rette che passano per A e B aumenteranno il loro coefficiente angolare fino ad arrivare a più infinito. Quindi M dovrà essere maggiore o uguale di un quarto. Da quelle parallele all'asse y fino ad arrivare a c, quindi queste qui, da qui fino a qui, il coefficiente angolare si ridurrà, l'interessore più piccolo, quindi qui abbiamo il coefficiente angolare minore o uguale di meno 1. Soluzione m minore uguale di meno 1 unito m maggiore o uguale di un quarto. Vediamo adesso il punto c. Determina il valore di m corrispondente alla retta del primo fascio che passa per il baricentro di abc. Per trovare il baricentro di ABC dobbiamo fare la media tra tutte le coordinate dei tre punti A, B e C. Quindi 1 meno 3 più 4 tutto fratto 3 e 0 meno 1 meno 3 tutto fratto 3. Quindi il baricentro avrà coordinate 2 terzi meno 4 terzi. Come facciamo a trovare questo M? Questo M lo troviamo come nel punto B. Precedenza. Quindi sostituiamo le coordinate del baricentro ABC all'equazione del fascio. Quindi meno 4 terzi andrà al posto di Y e 2 terzi al posto di X. Quindi meno 4 terzi uguale 2 terzi per M meno M. E qui avremo meno 4 terzi uguale meno M fratto 3. Semplifichiamo i 3 e anche i meno, quindi avremo che M è uguale a 4.